Attenzione alla pistola della benzina. Ehi, non è tua, Portala indietro! Ah, eccola, è tornata. Katie Johnson, insegnante elementare della contea di Denver, Colorado. L'assicurazione sanitaria del suo istituto non copriva gli interventi odontoiatrici. I suoi giovani alunni non poterono più ammirare quel bel sorriso. Caduta in una spirale di depressione e metanfetamine, Katie morì a soli 40 anni nel 1994. Ginnastica in salotto. E adesso che arrivano mamma e papà, vi fanno correre loro! Il padre dei gemelli Christoffersen, caporeparto ortofrutt dell'idol di Copenaghen, si presentò come tutte le sere completamente ubriaco. Vedendo la prole riversa nel salotto distrutto, in un raptus li finì percuotendoli a sangue con una ringa fumicata. Attenzione a questa moderna Cleopatra! Anche questa è decaduta! In realtà è deceduta, così come l'anziano vedovo e l'anziano amante, schiattati di crepa cuore poche ore più tardi. Occhio al salto! Crepato. La scala! Spirato. Scenda! Annegata. Ruspa in azione! Ora, campa scrivendo tasti trappa. Per ogni stagione di Paperissima Sprint, almeno 3.000 persone perdono la vita. Di queste, 2.000 sono bambini. Ebbene c'è qualcuno che può porre fine a tutto questo. Tu. D'estate non guardare Canale 5. D'estate gira su te che te che te. Almeno lì i protagonisti sono defunti per cause naturali.